basta ah, scena faccio vedere i capelli raga siamo in tendenza col video di ieri 35esimi in tendenza È la prima volta che vado in tendenza Grazie, grazie mille Andate tutti a commentare l'ultimo video con hashtag tendenza Dobbiamo scalarla Lo fai un bel salto <ride> Qua c'è la mia sorellina alla gang chinese, spettacolo. In questi giorni starò un po' con la mia famiglia, questi giorni due. Poi dovrò tornare a Milano perché ho un evento, anzi due, uno venerdì un e uno sabato. E poi torno per Pasqua qui, per Bania. Così sto un po' con i miei. Andiamo a salutare la nonna. Andiamo no saluti le altre canne. posso? e che mi eh. come posso Sì, saluta qua, fa tipo di salta il bel sono con la nonna oggi ciao mia <ride> cucina, mio zio è stato ciao ciao siamo qua a mangiare dalla nonna spettacolo la <ride> sfida di oggi dobbiamo andare di nuovo in tendenza due video su due, due video di fila quindi commentate tutti hashtag tendenza <ride> Ey eh, eh, eh. shake Ehi ehi ehi Sono tornata a casa, ovviamente ancora non mi faccio vedere i capelli, fate un attimo pazienza Spillo vieni qua Vieni qua Vieni qua Adesso vi farò vedere Spillo hashtag spillo giocoliere vi farò vedere un trucco Spillo ha <ride> fatto male oh. ecco già l'ha capito guardate lui guardatelo il giocoliere pillo giocoliere guardate quanto resta in piedi è assurdo eh eh spillo dai Ragazzi è un cioccolero, avete visto quanto tempo è rimasto in piedi? Sarebbe potuto rimanere in piedi ancora, però mi faceva pena, poverino. Ovviamente non sto maltrattando il mio cagnolino, però sono contro il maltrattamento degli animali. Oh, ma si uh. okay, mano. Spillo, vieni qua, vieni. Fate le screen. Cup of girls. Cup of girls. Delicata. <ride> no, no, che schifoso. Dove vai io? Questa è la cosa c'hai? Raffreddore? girati Per terra? Per terra. Bravissimo! Bravo! Al volo marchi! No! Non se ne accorge nessuno! Seguitemi sì, sui social iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto vedete il tasto iscriviti! Basta scene, faccio vedere i capelli E eh? volevi Vole, guarda che faccia Guarda che faccia Non se l'aspettava Chi aveva commentato biondo ho indovinato Perché mi sono rifatto biondo Più o meno Biondo <susurra> Metterò like a tutti quelli che hanno commentato prima Spero che i miei capelli vi piacciono Un bacione Grazie mille per tutto il sostegno che mi state dando Siamo finiti in tendenza ieri Per la prima volta sono stracontento Commentate mi raccomando Hashtag tendenze Hashtag pillo giocoliere. Hashtag giuseppe Biondo. Ciao Hola. Uh, Ciao Giuseppe Ciao Giuseppe